Bentornati su My Football Jersey. Oggi vediamo la prima maglia del Al Nassar per la stagione 22-23 in versione fan, la maglia ovviamente di Cristiano Ronaldo La prima maglia del Al Nassar per la stagione 22-23 è prevalentemente gialla, con maniche di colore blu La nuova maglia di Cristiano Ronaldo è, come era prevedibile, già un pezzo da collezione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 ma per la popolarità planetaria di CR7 che trasforma in oro tutto ciò che tocca. Cosa ne pensate? Nella mia classifica devo dire questa prende solo, tra tre stelle. Non è sicuramente una delle mie maglie preferite, però è la maglia di Cristiano Ronaldo e non poteva mancare. Di questa, peraltro, ho già visto la versione player. Trovate qui in alto la recensione. Ci sono un po' di differenze. Nel futuro vedrete una comparazione tra queste due versioni. Il costo lo vedete qui sopra? bassissimo su questo non si può dire nient'altro vi ricordo poi che trovate in descrizione qua sotto un link per ottenere un coupon da 3 dollari e quindi voglio dire il costo diminuisce ulteriormente in descrizione qui sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia andate sul sito a vedere quali splendide offerte vi attendono ora vi lascio la parte finale nella quale vedrete le misure spero che possiate regalarci un like